buongiorno a tutti questo incontro nell'ambito del decennale di sinestesia è dedicato alla digital transformation e abbiamo oggi l'onore di avere qui con noi eh, il rettore del Politecnico di Torino il professor Guido Saracco grazie Gra grazie, grazie rettore grazie a voi un piacere bene eh, um, rettore lei è eh, in, in questo ruolo dal, dal 2018 mm. e come, qual è stato eh, il suo background? Come è arrivato a, a, a, ad essere il Rettore del Politecnico di Torino? A 37 anni ho vinto il concorso ordinario, quindi da lì c'è stato tempo di occuparsi al di là del gruppo progressivamente di cose sempre più grosse, un dipartimento, poi abbiamo unito due dipartimenti e fatto un dipartimento più grosso, di cui sono stato direttore. Poi sono stato direttore del centro eh, dell'Istituto Italiano delle Tecnologie e poi sono tornato per questa campagna per eh, diventare rettore del Politecnico, cosa che mi ha appassionato molto, mi ha fatto eh, travalicare i confini di quello che era la mia area culturale, cioè la, la chimica, l'ingegneria chimica, la fisica, le scienze applicate, Questo era la nome del dipartimento che avevo diretto prima. E quindi diventare rettore fu una bella elezione, una bella campagna elettorale, un grosso progetto che poi con un buon supporto dei miei colleghi divenne il piano strategico del Politecnico di Torino quello che ci sta illuminando siamo a metà mandato si chiama Polito for Impact che significa appunto che la nostra università diventa eh, foriera di impatto sociale e Il tema della, della sostenibilità è eh, un, un tema chiave eh, mi, sembra, mi sembra di capire che è centrale in questo, in questo percorso in, questa, in questo eh, questi sei anni che, che caratterizzeranno. Il fatto che la, diciamo così, la transizione ecologica, come si vuol dire, cioè quella energetica, quella verso un'economia circolare, quindi uno sviluppo sostenibile, è veramente forse il primo cardine di cambiamento attuale, seguito dalla transizione digitale, eh, seguito eh, da quella inclusività che eh, pur nello sviluppo dobbiamo garantire. Oggi l'Europa ci chiede di fare esattamente quello che è nel, nel, nostro, nel nostro piccolo nel nostro, eh, progetto, quindi siamo contenti di aver eh, anticipato un po' i tempi e essere pronti a cogliere quella sfida. Lei pensi che eh, il centro di ricerca dell'IIT, che ho preso a dirigere quei due anni prima di fare il Rettore, era dedicato prima alla robotica umanoide nello spazio. L'abbiamo convertito a tecnologia per il futuro sostenibile, che sono state un po' la, il mio cavallo di battaglia come ricercatore negli ultimi 15 anni. Pianifichiamo di eh, avere e ospitare aziende che si occupano della conversione digitale di tutto in città, dai servizi eh, della burocrazia, alla salute, alla mobilità sostenibile, alla domotica, eh, a quello che capita nelle case, nelle auto. Un mondo molto interessante quello delle infrastrutture smart dove tutto è collegato a tutto e davvero ci sono molte opportunità da, da cogliere anche in modo molto rapido. Cioè, il vantaggio di quel mondo, che voi peraltro conoscete molto bene, è che si può atterrare con innovazione concreta sul mercato in tempi molto più rapidi che ad esempio quelli della transizione ecologica, che come noto richiedono un vero e proprio cambio di mentalità e di paradigma.